Pace bene, io sono frate.web Cosa facciamo stasera? Risponderò alle vostre domande che mi avete fatto Cioè che io ho chiesto di farmi E avete fatto? Perché sono su YouTube? In verità io sono da tanti anni su youtube però non sono andato mai più di tanto insomma a cercare tutte queste cose qua i canali ho i miei pochi iscritti che ogni tanto sale qualcuno si aggiunge qualcuno alla famiglia che sia per divertimento sia per conoscere Preghiera sia per conoscere eh, la vita dei frati. Eh, vedete, io cambio sempre. Era giusto che oggi mi vestivo col saio eh, per rendere un po' più serio questo video. Eh, eccolo perché io sono su YouTube. Io sono per un motivo per dire se si, si può divertire anche in una maniera pulita, una maniera eh, felice, eh, anche noi che siamo religiosi abbiamo eh, i nostri momenti di divertimento, di, di gioia, di allegria, scherziamo voi sapete che a me piace tanto scherzare con tutti, vedete qualche... Challenge che ho fatto, video simpatici, ma anche video di preghiera, video di una certa spiritualità, video di, di informazione. Avete visto le nostre liturgie? E anche perché sto vedendo più volte, c'è un modo sta diciamo così. E sta diventando un po' di moda no? questo nominare il nome del Signore in vano mm? eh, offenderlo sappiamo che è peccato ma però non vedo il senso eh, di questa cosa Beh, io che giro spesso vari canali eh, che poi per carità ci sono tantissimi che sono bravi, anche ragazzi, giovani, adulti, bravissimi, hanno un linguaggio molto pulito, si divertono, fanno divertire, sono bravissimi, eh? Che... Eh, anche altri, però questa cosa che ogni tanto, però per divertimento, o per cosa? Poi offendere il Signore, non è bello, eh? se si rovina la propria vita, la propria felicità, ad esempio, se io offendo un mio amico, diciamo un mio amico del cuore, così, offendo, maltratto, una cosa, così, senza motivo, giusto per divertimento. Ma che senso ha? Eh, come può pensare questo amico? Cosa può pensare questo amico di me? Che lo prende in giro? Eh? Perciò, eh, così è Dio, molto di più è Dio. È vero che ci nasce la libertà, però noi ci troviamo la nostra gioia, la nostra, il nostro divertimento. Eh. Vedete, anch'io, no? Scherzo, rido, salto, ballo, tutte queste cose qua. Però mi mantengo sempre eh, nei limiti, anche su altri social, no? Faccio la battutina. Uh, faccio i video divertenti, uh, che, che rito, salto, mi vesto, tanto che so. Uh, però sempre un comportamento bello, eh, pulito, eh. che poi questo è anche un modo per farti stimare di più tra la gente, farti amare eh. e fa, è anche educare davvero bene. Quindi cerchiamo di non usare queste cose che da parte non ha senso, non vi dico per strada io quante devo sentire eh, però non rispondo, sapete, perché, perché ignoranza, eh, perché c'è il giusto il gusto eh, a qualcuno l'ho detto, ho detto, eh, ho detto eh, cioè io non rispondo perché io non posso rispondere con persone non intelligenti perché la persona intelligente eh, sa che non è una cosa bella fare questo non ha senso eh, eh bene. Eh, passiamo alla seconda domanda che mi è stata fatta da google dagli utenti di google nel mio profilo di google eh, io, io non dico i nomi eh, per riservarezza eh, e mi piace così così non metto nessuno uh, davanti, non presento nessuno. <coughs> ma chi sa, sa che la domanda è sua. Eh, mi è stato detto, ma Dio esiste? Io devo dire di sì, eh, perché è inutile che io vi consacrassi a lui. Eh, e dire... La Bibbia è di sua ispirazione Però è ovvio, chi non crede Dice, ma per me è un libro normale Però se noi vediamo la storia dei Santi Quella è una testimonianza viva Che Dio c'è, esiste e ha un a noi C'è una presenza vicino a noi Nel momento di bisogno Nel momento di difficoltà che Lui è lì, ci apre le braccia, che noi spesso non sentiamo eh, per causa del peccato, per causa della nostra sordità, per causa del nostro essere tutto noi stessi, eh, ma se noi ci apriamo piano piano, piano piano, a Lui, a, alla preghiera, al dialogo, così come siamo non è che per fare queste cose dobbiamo essere prima santi e poi, invece no, dobbiamo presentarsi a Dio così come noi siamo, i nostri limiti, le nostre difficoltà, le nostre amerezze, le nostre sofferenze eh, e confidare in Lui. E eh, eh, la vita di tanti santi hanno testimoniato tutto ciò. Eh, oltre ai profeti, apostoli eh, e tutti i, i personaggi diciamo, della Bibbia, eh, che poi è, è storia accaduta realmente, eh, i libri sapienziali, i libri storici, i libri eh, dei proverbi, i salmi, eh, che poi anche i salmi sono preghiere del popolo, che si sono rivolti a Dio nelle difficoltà, nella gioia, nella sofferenza, eh, nell'invocazione, eh, eh, anche nella labbia. Eh, così sono composti un po' i, i salmi, detti in maniera molto spicciola. <coughs> e passiamo alla terza domanda. Che mi sta stato detto, parla della tua vocazione. Io ho fatto anche dei video sempre sul mio canale, eh, che ho parlato un po', raccontato un po' la mia storia. Sono più video, sono tre o quattro video che ho fatto. Dirò così breve, brevemente: direi così. Tutto è iniziato. Per, per curiosità, perché volevo fare una vacanza eh, particolare, una vacanza eh, insolita, andare in un convento, ho conosciuto le persone e poi da lì, conoscendo queste persone, conoscendo questi frati, conoscendo i luoghi della loro vita, eh, qualcosa mi ha attirato a sé. È vero che io sono, sono stato sempre il tipo che mi, piaceva, mi piace, piaceva frequentare queste cose eh, di preghiere, di gruppi mi ha sempre affascinato in qualche modo anche perché, eh, come diceva in un video eh, io sono nato nelle segrestie tra suori, preti, frati vabbè, ma poi la vita ti porta altre, altre strade eh. poi eh, conoscendo questi frati eh, ho conosciuto i primi santi, eh, San Francesco che io poi non sapevo neanche chi era, ma il primo santo che ho conosciuto è San Massimiliano, come dico anche nel video, che poi vedete anche sotto i vari collegamenti, eh, che aveva questo amore così forte verso, verso l'Immacolata. Eh, che poi non era solamente una semplice devozione ma proprio uno stile di vita era proprio eh, un affidarsi cioè lui diceva io sono proprietà dell'Immacolata eh, e vedete queste sono cose molto belle molto eh, pure, sentimenti belli che non è il solito una sola brecchettina eh. cioè è intare la propria vita eh, per una persona eh, in questi casi la Vergine Maria T è bello è come noi ci conseguiamo al Signore seguiamo il Signore eh, sì eh, noi diciamo sempre sulla via della Croce la porta stretta sì, è vero ci sono tante difficoltà sofferenze sì, eh, ma però do dobbiamo vedere anche la parte gioiosa di questa cosa, eh, di questo cammino, eh, lo stare a contatto a tu per tu con il Signore, a, a vivere nella casa del Signore, con la preghiera, eh, quando la gente veramente vorrebbe vivere in continua adorazione, contemplazione, meditazione. Eh, io ce l'ho a due passi, abbiamo la cappella, Vicino dove ci richiamo a pregare, a meditare, a avere il tempo per noi stesso, per stare un po' con lui in intimità. Queste cose qua, e poi piano piano, piano piano, questa cosa mi ha sempre più affascinato. Ma io non mi sono mai visto frate, mai detto fra dieci anni, cinque anni, sarò un frate, sarò così, frate. niente giorno per giorno, giorno per giorno e da quel giorno sono passati ben 16 anni era nel 2000 adesso siamo nel 2016 e eh, passati, sono passati 16 anni eh, a volte dico, ma perché ti sei fa fatto frate? dico, non lo so, perché mi piaceva è una verità eh, e tutt'altro sono contento, poi vedete eh, un'allegria, una cosa eh, la gioia, come dico tutte queste cose qua E eh, da lì e cammina, è andata avanti, sono stati gli alti e bassi eh, che poi la tua traiettoria deve essere il Signore Come seguire il Signore? Questo ce ne ha insegnato San Francesco, essendo io un franciscano ci ha insegnato San Francesco, come ha fatto lui, così dovremmo fare anche noi. Eh? Eh, quindi seguire il Signore sull'esempio di San Francesco. È vero che San Francesco diceva, voi non dovete imitare me, ma dovete imitare Cristo, dovete, essere, dovete superare me. Eh, ma sappiamo che è difficile superare San Francesco, è stato uno dei più grandi santi. Eh, al fine, che ha avuto anche una stima te, eh, che sono la risposta di Dio per la sua vita, eh. ci sono altre due domande, ma visto che qua ho visto che il tempo è passato, perché sapete, vedete, sono cose molto belle <coughs> che. Eh, vengono chieste perché in fondo c'è una sede, c'è eh, un voler conoscere, un voler sapere, eh, voler eh, dire un qualcosa. Eh, quindi sono passati 14 minuti, un quarto d'ora. Come fossero due minuti da parte mia? Allora, facciamo così. Queste altre due domande, che riguardano sempre su come eh, presentare Cristo alla gente, ai giovani, per fare un'esperienza viva di, di Dupi, è, è un Dio misericordioso, è un Dio eh, che fa il giudice. <coughs> Queste sono le altre domande e facciamo un altro video. Io vi ringrazio di queste belle domande che servono prima a me per capire la mia fede, per capire eh, la mia adesione a Cristo, per uh, uh, dare ancora di più disponibilità uh, del, del mio volere a Lui. <coughs> Se vi è piaciuto il video, iscrivetevi, eh, a me mi fa piacere che ogni tanto faccio qualche video, qualche diretta, qualche altra cosa, poter uh, avere un, un contatto con voi, eh, da frate.web, e tutto, ciao!